Vabbè, la scheda ce l'abbiamo, l'abbiamo fissata. Adesso io direi Davide andrà a fare pausa cena. Cioè. Questo è per il alimentare il processore, Lo mettiamo uno qua. Sono sei soddisfatto di che ho tenuto troppo? Sì, sì, bellissimo. cosa importante eh? devo installare l'SD. L'SD male è la vita. Ho oh, ma è assurdo, sono delle teste di merda Tutta sta plastica per, per una vite Guarda, vale, c'è però per tipo, la vituzza No, ce ne sono tipo qualche 3-4, ce ne stanno Un che sei minuscola, in effetti Ce ne sono 3-4, tutte in una plastichina diversa mettiamo le ram in modalità dual channel oh. Però ho controllato la, la compatibilità di queste ram devono essere compatibili eh. Adesso in A2 B2 giusto? Puoi mettere anche in A1 e B1 sti cazzo Avvissiamo il, il radiatore Trovate la posizione Eccellente I vantaggi sono che la fredda meglio Ovviamente Ah Sicuramente il vantaggio principale è il rumore ah. Poi comunque sì, il raffreddamento liquido che che sappia comunque dissipa me cioè, meglio il, il calore rispetto a quello Certo cioè. Poi c'è alcune fotocamere, soprattutto quelle orientate ai video che devono essere accese per tanto tempo e hanno delle ventole Mirrorless o reflex? Le mirrorless quelle soprattutto orientate ai video che stanno accese per tanto tempo. Insomma non si sente il rumore della ventola nel, nell'audio? Vabbè sono molto. Quelle in contesti professionali usi con i microfoni esterni, quindi. Porca. Sono la ventola felice, diciamo. okay, questo momento le molto silenzioso. Ok, questa abbiamo montata Andiamo a capirci qualcosa sul cablaggio. Ok, ho capito. Sono quelle vanno sulla scheda madre che sono questi. Ok, sembra talco ma non è Sembra talco ma non è, serve a darti l'allegria Siamo a darti l'allegria Cioè non potremmo fare certe cose, noi bambini ignari Ecco quando ho realizzato che i Pokémon sono terribili Sì, a 30 anni però 34, sì, sì, sì. <ride> tipo Io ti volevo difendere questa scatoletta, bisogna mettere che l'ha si sembra così bezzuzza Tadaa Yeee yeah. E un non far vedere le aggiunzioni, anche la cooler Master ci tiene a queste ah, dai, eh? A queste cose Non sono troglotiti come me Centralina Sì, tipo qua one Ok la centralina la possiamo mettere tipo così, guarda qua Cosa, così, una fascetta Ah è magnetica è magnetica Davide Fantastico Davide oh. Ma che figata Che figata Con le master ci viene a queste cose Infatti mi sembrava stavano che stavano messo dei gancetti per Non ce li ha infatti eh. no, A me sta cosa tipo delle gommine sembravano Invece Sembra, Sembra fatto. molto bello Sembra fatta per, per stare là Allora ah, questo qua sono tutte le cose connesse del frontalino, tipo la luce dell'hard disk, il tasto reset, questa simpatica basetta che ti aiuta. Che è esattamente quella quella della vecchia scheda madre che ho io, quindi non devo modificare nulla. Non devo modificare. è una gioia ce l'ho già. Che siccome vi ho detto, mai una gioia. No, in questa casa, mai una gioia. E con i problemi che sono accessi a casa mia, di cui vi parlavo lunedì, penso di potere dire con una certa certezza che in questa casa o meglio, in quella casa non ci sia mai una gioia. Sì, nel frattempo, mentre casa mia veniva alla gara e diventava la Venezia del Nord Europa, ho avuto tempo di tagliarmi i capelli. Sì, lo so, sono fantastico. Ma proseguiamo. Ok. Adesso posso montare semplicemente gli hard diskmo, il disco SSD di Linux, l'altro è l'hard disk del meteo, tutte le cose del canale ci mettiamo le porte usb frontali in mano. questa è l'alimentazione principale della scheda madre card reader usb no i m**** usb quindi va nell'usb hd audio esterna ok devo trovare hd audio trovato questo è per tipo il microfono e audio esterno giusto? un altro usb La mettiamo qua che ovviamente il case ha tipo le, le cose del case no? in che senso? porto questi ah, di, sì, di, sì, di sì, fuori, il card reader, sì, eh, sì, le cose audio e queste sì, vanno messe tutte sulla scheda madre, no? Sì. Di fatto abbiamo quasi finito. Vado a mettere questa Questo non l'avresti potuto mettergli quello di prima? No. Neanche? No. no. Perché questo, quello vecchio era di nona generazione. Ah sì, hai detto. Questo è di undicesimo. Questa cosa è mica cosa sembra a fare. Ecco, trovato la freccetta, visto che c'è la freccetta qua. Bastantissima. Basta. Qui c'è la freccetta. Dovrebbe andare così. Freccetta con freccetta, giusto? Basta. Tutto fatto. Guarda, aspetta, aspetta Vai Lo faccio per te Bellissimo Dunque qui il mio amico Davide Che mi ha aiutato nelle riprese di questo video Si lamentava del fatto che io non toglievo la plastichina dalla scheda madre E infatti ci fu una piccola discussione Non dico ne toglie adesso queste plastichina. Non la voglio togliere la plastichina io Non conviene Ma, ma perché te... la devo togliere la plastichina? Le temperature alte Ma stai ma madonna, tu sei madonna, minchia pari mia mamma Guarda sì. ma la macchina, l'è la... compito che c'ho a me che mi vedeva Che poi alla fine ho deciso di togliere la montaggio finale in cui lui mi bacchettava per il fatto che io non toglievo queste dannate plastichine Ma a me delle plastichine non interessa nulla E quindi quando ho dovuto togliere quelle del dissipatore che andava a contatto con il processore lui ha esclamato in questa maniera Bellissimo E quindi, proseguiamo Su internet si sentono tante robe Mettene poca, basta dire che mettene tanto Io ne metto una goccina io Ah sì? Perché poi si spalma Certo Cioè questa secondo me è più che sufficiente eh? Sto andando per la prima volta sono Grazie liquido, raffreddamento liquido nella mia vita Dai, te sei contento? Bellissimo Ma te non ti dà soddisfazione? No te, Ok, sei uno dei pochi al mondo Non mi frega un c***o, quasi finito Allora, ora montiamo le schede video E poi facciamo una prova di avvio Che dici, facciamo una prova di avvio dove montiamo facciamo. ste schede video? Io me le monto nello stesso ordine in cui ce l'avevo prima questa è una fan, cioè una ventola. Io Non sono bravo con i cablaggi, si, e si vede, va? Sto cercando di, fa, di far scavare il cavo di quella ventola. Ahh, uh che -huh. bella buona questa! Ecco, fatto clac, bellissimo. 3G più. Chi la rossa? O meglio, questa è più piccola, ma più potente. Eh, sì, quindi è quella grossa in realtà Colleghiamo l'alimentazione delle schede video veloci rapidi perché dobbiamo andare tutti a dormire Un eh? eh. E GP realtà... Le, le, le ventole case pure le collegate Cazzo, io In realtà mi sono dimenticato di collegare una ventola e tuttora è staccata Beh il processore è ben raffreddato quindi non vedo l'esigenza di farlo nell'immediato visto tutto quello che sto passando Però prima o poi la collegherò ma, proseguiamo! Ma prova avvio? Avanti! Non ci passi eh. il cavo? Andiamo. Attenzione! Ma cosa gira? C'ho anche i colori, i tamarri. Dunque, questi 5 beep per me non erano la prima volta che li sentivo. Come vi ho detto che la scheda madre che ho preso è molto simile a quella che avevo precedentemente, questi 5 bip segnalano la non presenza, o quindi l'assenza, di uno schermo. Quindi cosa ho fatto? Al di fuori delle riprese, il motivo per cui l'abbiamo fatto al di fuori delle riprese è perché stavamo rischiando di rimanere senza memoria SD e senza batteria. Ho preso un piccolo schermo, che tra l'altro è questo che avete visto nei miei video passati, e l'ho collegato. E infatti funzionava tutto. Ed ecco perché a questo punto io dico Ora oh, beh, sembra che sia avviato. Ma quindi... Allora seguiamo! Ah, però bisogna vedere se tutto funziona, cioè non solo gli hard disk Il tasto funziona, poi devo vedere se possono essere le porte USB, le porte, le schede audio frontali E tutti i vari disagi, quindi mi sa che la fiancata laterale la lascio aperta Tuttavia, dopo tutti questi anni, vi posso mettere questa qui sopra mm -hmm. Non l'avevo mai messa, non l'avevo. avevo Vabbè dai ci vediamo nell'altra stanza. Allora la prova del via è andato bene, ora vediamo se spostando la stanza stanza sono successe qualche altra cosa. Vediamo se si avvia e siete dello schermo grande andando. Ok di partire è partito. La tastiera funziona. Ora devo andare sul BIOS e andare a settare a meno le cose fondamentali. BIOS has been reset, please reconfigure the BIOS. Vabbè non ti preoccupare. Vabbè, devo compilare le cose essenziali del BIOS English, ben bene. Invece di Easy Mode ho letto Baby Mode Facciamo semplicemente qua Advanced Mode Alcune cose me le devo sistemare con calma, ora non c'ho la testa Ecco, c'è Ubuntu Ottimo Cambiamo l'ordine E poi facciamo Sei soddisfatto? Non lo so, se non parte Linux non lo so Save and exit. Prima di partire Linux, sì, è fondamentale. At sembra che Linux funziona. No, questo è solo grab. Infatti, vediamo, vediamo. Oh, oh, oh. No, guarda, è normale. E da quando ho fatto l'aggiornamento Linux... Ok. Ci siamo, eh? Ci siamo. Attenzione, signori. Il processo di installazione sembra andare... Sembra che sia terminato con tutto successo. Ho provato entrambe le schede video Vediamo se l'audio Certo Funziona, esterno Anche le porte usb dove vero? No? Le porte usb relativamente le posso provare perché se mi funziona il mouse It's like I'm in dark in Cazzo di canzone portali No, forse non funziona In carazione finale Devo fare qualche miglioramento, però il grosso funziona, i sistemi operativi funzionano, tutto funziona, non si surriscadda, non c'è, sono disagi vari, sono piccole imperfezioni da sistemare Adesso noi passiamo i file, e poi io vi, vi lascio, ringrazio sia Camillo che come voi avete conosciuto già in un altro video e date come avete conosciuto già in un altro video Adesso io vi devo lasciare perché praticamente ci sono le 11 no? 12 per un qua Quindi vi ringrazio La mia vicina mi rompe il culo Va bene, d'accordo Grazie pinguini grazie per l'attenzione